Benvenuti a Pedro da Linguini in questo nuovo vlog Come potete ben vedere sono in un altro viaggio di lavoro Mi trovo nel centro dell'Inghilterra Vicino a Nottingham dove mi trovavo l'altra volta E mi annoiavo ho detto... Perché non faccio un video? Visto che come sapete settimana scorsa non ho potuto pubblicare molti video Ne ho pubblicato solamente uno sui tre che pubblico di solito Per via della situazione che è successa con il mio cane E infatti volevo fare un video, sempre serie vlog Per leggere i diversi commenti che mi sono arrivati In supporto dei miei amici ma non solo Poi ho cambiato idea, ho detto perché non faccio come youtuber veri? Perché non leggo i commenti che mi lasciano sui video di YouTube. Come potete ben sapere, il canale ancora è piccolo. L'ho aperto a fine aprile, inizio maggio. E non sono molti commenti. Però ci sono abbastanza per farne un video. Tra cui alcuni sono simpaticissimi. E allora, li andiamo a leggere. Dall'ultimo verso al primo. Prendiamo l'iPad. E allora, sul video vlog della settimana scorsa della... in cui vi raccontavo della patologia del mio cane mio amico Davide che avete visto in questo video mi scrive Ciao kilo buon viaggio con un cuoricino Nella tua sfortuna hai avuto una vita breve ma nella tua fortuna hai avuto la migliore delle vite che potevi avere con Valerio Grazie Davide Quello che ho risposto io è la fortuna è stata tutta nostra da averlo accanto Gioia mia Kilo. Nello stesso video, Lucilla, che avete sempre conosciuto in quest'altro video, scrive semplicemente un ciao kilo. Io lo saluto ogni giorno. Ovviamente di messaggi, audio messaggi, telefonate, me ne la via, tantissime. E prima di passare oltre, uso questo video per ringraziarvi tutti. Un grosso bacio. Benissimo, abbiamo finito con i commenti strappalacrime e andiamo con gli altri. Adesso passiamo a un commento in cui parlo di Marcel Teams. Ciao Alessio, sempre sul pezzo. Io rispondo, grazie mille Giovanni. Quando ho risposto a questo commento, come potete ben vedere, ho risposto il giorno dopo. Perché lo ho risposto dopo un giorno? Perché non sappiamo cosa effettivamente ci rispondere. Cioè, a parte grazie mille quello che ho già fatto, ma la mia domanda è... Chi è Alessio? Un altro video di FK Breaking News, in cui parlo di DuckDuckGo. Super lo scrive, "Complimenti, ottima spiegazione, semplice e molto chiara nella sua complessità tecnica in gamba al suo a guardarmi nel video in cui parlo di Windows Me a un certo punto nel video sicuramente avrò detto le parole bestemmia non avrò detto una bestemmia attenzione, ho detto la parola bestemmia Max Twin commenta classe 87, bestemmiato? di brutto perso un intero HD programmi padrono su cui lavoravo da me si è andato in fumo avevo 14 anni e ti è morto Max, hai Tutta la mia compassione, proprio, ce l'hai tutta. Passiamo oltre, sul video in cui parlo di Interdef, che è storia. Max Twin scrive: Mi piace il format e lo stile, soprattutto se è chiaro nel contenuto. Tempo un anno e sarai un big. Continua. Ma io lo spero perché un anno è esattamente il tempo che mi sono dato, anzi, mi sono dato il tempo di un anno e mezzo perché, come dicevo, io ho iniziato, diciamo, in aprile-maggio 2022 dicembre 2023 se non raggiungo il risultato che mi sono stabilito da solo che è un mio risultato personale chiudo tutto quindi se vi piacciono questi video e volete supportarmi cosa potete fare? sì lo so, prima di tutto dovete andare al barbiere, quello lo so iscrivetevi al canale, cliccate la campanellina lasciate i commenti lasciate un mi piace al video e condividete i video come dice Merluzzo a fratelli e cugine comparendo con compare e o quella cosa là. Andiamo avanti nel video di FK Underhood in cui parlo di come si avvia un computer. Antonio scrive, bravissimo nei tuoi video, spieghi tutto benissimo quando usciranno gli altri video per quanto accorgere internet, e ci sono qui un paio di commenti in cui spiegavo che ci sono altri in programmazione. Antonio. Stay tuned Allora, invece In un altro video di sempre Di FK Breaking News Molti di voi lasciano come FK Breaking News Esattamente questo è un commento Fatto al mio primo video di FK Breaking News In cui parlo dell'Unione Europea delle porte USB-C FB scrive Si sa quando usciano i primi portatili con la ricarica solo tramite USB-C, quindi senza venditori proprietari ma allora, mia risposta risposto è stata che già alcune aziende lo fanno, tipo Apple ho visto che Dell poi sta lasciando già computer con USB-C quindi se non ricordo male, adesso fatemi leggere il commento che ho scritto l'Unione Europea ha dato come scadenza il 2024 quindi però già le aziende stanno lavorando oh questo è il commento dei commenti allora questo commento è stato fatto in un altro UDF che è Breaking News dove parlo di Lambda Vivo in un monolocale, cioè devi fare un video in cucina, ma squallore La mia risposta è stata molto diplomatica, molto normale <ride> cercandogli di fargli capire che quella stanza non è la cucina infatti ho scritto in realtà è il salotto ed è piuttosto ben arredato minchia costato che ci ho speso Emanuele Wong risponde secondo me in maniera molto oculata, è giusta, che tra l'altro non è neanche un mio amico, ho letto come commenti di amici miei tipo Davide e Lucille, ma Emanuele non lo conosco e intanto ti voglio bene comunque, anche perché tu lasciate il cuoricino nella tua risposta che dice il vero squallore del tuo commento, ma se non me ha ragione. Rodrigo ovviamente risponde con un tag a Emanuele Vog, esprimi solidarietà al tuo idolo, evidentemente vivi anche tu in un modo locale, Poverini. Allora Rodrigo, ti dico, punto uno, io non sono lidolo di nessuno. Secondariamente, io non vivo in un uomo locale. Terzo. Anche se io in un uomo locale, a differenza tua, quella è casa mia. Cioè, io sono il proprietario di casa mia. Terzo, ti ripeto per la seconda volta che quella non è la cucina. La cucina è quella stanza che vedi là, quello è il salotto. E come puoi ben vedere.. E ha ridato tutta paura, che tra l'altro, dopo la dipartita del mio cane, non è mai stato così pulito perché ci sono più belle dappertutto. Anche se, come vi ho detto, amavo i suoi Andiamo ad altri commenti interessanti. In uno short che ho fatto su Elon Musk parlo del fatto che lui deve pagare una penale per quando ci fu quella storia del... qui sui Twitter, poi è andato a male. anzi, forse boh, è capito più un cazzo, anzi dovrei riprendere questa storia e aggiornarvi Gabriella commenta per lui un miliardo sono come un euro la mia risposta sarà sempre di quella politica della serie ma sai com'è? più ne hanno più ne vogliono avere allora come fanno anche i youtuber seri ho ricevuto anche dei commenti lunghi anche questo viene dal video di lambda le intelligenze artificiali non sono tutte uguali, quindi laddove tutte le altre hanno fallito non implica che anche questa sia inetta. Anzi, è probabile che il fatto di aver lavorato molto bene sul linguaggio sia carente di altri elementi che se istruiti possono consentire di superare test per ora impossibili. Il servizio di test di logica in cui le intelligenze artificiali sono cadute nervosamente è anche da imputare nel non aver lavorato abbastanza sui meccanismi di logica. Anche noi dobbiamo imparare... Cos'è e come funziona la logica per apprenderla e usarla correttamente? Non siamo nati imparati, ma siamo predisposti per impararla? La mia risposta è stata semplice, concisa e lapidaria. Tuttavia, questo non vuol dire essere senzienti, perché là si parlava non di di essere inetti o non niente, si parlava del contesto E lambda senziente? Il mio pensiero è: assolutamente no. Frugec o Frujec, non so come se lui non ci risponde, dico Non ho ancora trovato nessun sistema che ci permette di definire un'entità senziente. Inoltre c'è una differenza che mi sfugge ma che alcuni sottolineano Ovvero c'è differenza fra essere senziete e cosciente Io purtroppo non ho fatto filosofia Parli con chi ha fatto filosofia Vabbè, non pensavo di avere così tanti commenti, pensavo di avere molto di meno Ne ho ancora ma magari le lascio per un'altra volta Magari nel frattempo lasciatemi altri commenti così mi faccio questi video così Io mi rilasso Già sono in fuga da casa mia. Allontanandomi dalla depressione di avere una casa vuota, e sono in una stanza vuota. E allora, pinguini, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Come al solito, se avete commenti o belle cose, tu vuoi allora lasciare un commento qui sotto. E ci vediamo alla prossima. Ciao, chilo.